Ciao ragazzi, ben ritrovati su Alligabbo.it. Io sono Gabriele e oggi vediamo insieme il protocollo VTP che è un protocollo di rete proprietario di Cisco Questo protocollo ci agevola nella configurazione delle nostre VLAN in quanto usa la logica client-server Quindi avremo uno switch-server sul quale configureremo le nostre VLAN Tutte le configurazioni poi che faremo sullo switch-server verranno propagate agli switch-client Bene, cominciamo subito. Posizioniamo quattro switch e colleghiamoli tra loro. Per far funzionare questo protocollo dobbiamo configurare le interfacce in modalità trunk. Quindi andiamo sul nostro switch server, andiamo sulla riga di comando, andiamo il comando enable, configuration terminal, e poi selezioniamo l'interfaccia in questo caso interface F01 e diamo il comando switchport mode trunk configuriamo la seconda interfaccia e anche qui settiamo la modalità trunk stessa cosa sul secondo switch Ma questa volta lo facciamo da modalità grafica. Perfetto. Ora, prima di cominciare, vediamo le nostre VLAN. Ok, come vedete ci sono quelle di default. E troviamo le stesse VLAN sia sullo Switch Server che sullo Switch Client. Ok, vediamo lo stato del protocollo VTP. Come possiamo vedere di default la modalità è quella server, quindi bisogna configurare il dominio. Entriamo in modalità di configurazione, diamo il comando vtpmode, punto di domanda per vedere le possibilità, noi le vedremo tutte quante. In questo caso specifico noi vogliamo che questo sia server. Come abbiamo detto prima, è già settato in modalità server e infatti ci avvisa. Ok, adesso diamo lì un dominio, nel nostro caso test. E vediamo di nuovo lo stato del VTP. Ok, il dominio è stato settato. Adesso andiamo su un altro switch. E configuriamolo in modalità client con il comando VTP mod client. Adesso configuriamo il dominio e diamo lo stesso che abbiamo configurato sul server, quindi test. E anche qui vediamo lo stato: quindi la modalità è client e il dominio è test. Perfetto. In questo switch invece vediamo la modalità transparent. Andiamo sulla modalità di configurazione e poi diamo il comando VTP Mode Transparent. Diamo anche qui il dominio test e vediamo la configurazione. Bene. Ora andiamo sull'ultimo switch e configuriamo anche questo in modalità client. Sempre lo stesso dominio e anche qui controlliamo lo stato della configurazione. Ora possiamo aggiungere sul nostro server una VLAN. Per velocizzare lo facciamo da interfaccia grafica. Quindi andiamo su Config VLAN Database e diamo come numero 10 e come nome Marketing. Ok. Vediamo adesso che cosa è successo. Come possiamo vedere ci sono due revisioni. Ora andiamo sul client e vediamo nel suo database delle VLAN, che è stata aggiunta la VLAN 10. Vediamo sul transparent cosa è successo. Giustamente non è stata aggiunta la nostra VLAN. Mentre sull'ultimo client, anche qui, troviamo la nostra VLAN. Benissimo. Cambiamo i nomi degli switch. usiamo un po' di colori per rendere più chiaro il nostro schema. Isoliamo lo switch transparent e mettiamo un'etichetta del dominio. Vorrei aggiungere una piccola nota. Infatti con il protocollo VTP dobbiamo prestare attenzione quando introduciamo nuovi apparati. Per esempio introduciamo un nuovo switch e supponiamo che provenga da un ambiente di test adesso per comodità ci allineeremo con la configurazione del nostro server però poi apporteremo delle modifiche Controlliamo che lo switch di test si sia allineato Vediamo nel database delle VLAN che è stata aggiunta la 10 Ora siamo pronti per apportare le nostre modifiche Quindi togliamo il cavo Riportiamo lo switch in modalità server per apportare le nostre modifiche ed eliminiamo la VLAN 10 a questo punto riportiamo il nostro switch di test in modalità client e ricolleghiamolo al nostro switch server principale come possiamo vedere anche sul nostro switch che fa da server la VLAN 10 è stata eliminata il problema sta nel numero di revisioni che abbiamo sullo switch sul quale abbiamo apportato le modifiche che è maggiore rispetto al numero di revisioni che abbiamo sul nostro server quindi il nostro server per allinearsi con il numero di revisioni ha portato anche al suo database le modifiche bene, chiusa questa parentesi, non mi resta che salutarvi io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link al file vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao